sempre a ricordo c'è del e tu hai risolto il problema. 500 famiglie del stanno, perché poi sono più piccoli. Pre-residence Bastoggi è da anni che vive in uno stato di degrado. Oggi cioè, vogliamo cambiare assolutamente diciamo, la situazione, restituire dignità alle persone che qui vivono. C'è una situazione importante di danno alle fognature, e ci sono rifiuti però ingombranti per cui assolutamente vanno portati via dalle cantine, per questo che abbiamo fatto un sopralluogo congiunto con il servizio di infrastrutture e l'azienda Lama e, e poi però oltre a questo non possiamo, dobbiamo assolutamente far capire che l'intervento deve essere strutturato e strutturale soprattutto, quindi nei prossimi giorni interverrà l'AMA che ha fatto il sopralluogo e è già stato dato ordine di intervenire in alcune situazioni di rottura di tubi eh, proprio per ripristinare lo stato delle cose. C'è una situazione di degrado, ripeto, ma è anche dovuto a a, sé, diciamo così, a occupazioni abusive ed è questo l'altro aspetto che dobbiamo assolutamente stirpare e quindi da parte di questa amministrazione c'è tutta la volontà di cambiare marcia dobbiamo assolutamente restituire come ho detto prima dignità alle persone qui è un po' più complessa Ama, dov'è Ama? Sì, qui, sì, siamo qui okay. Sono proprio i cittadini che ci hanno chiamato eh, perché vogliono arrivare ad una, a regolarizzare la loro la situazione e, e, e prendere le misure, questa amministrazione deve prendere le misure contro gli abusivi. Eh, ci sono allacci anche del, dei contatori sempre abusivi, quindi è stata interpellata la CEA che interverrà in tempi rapidi.